Marco, il 3 dicembre 1994, 25 anni qualche giorno fa, la Sony fece uscire in Giappone la prima versione della PlayStation. Questa è una data che per gli amanti dei videogiochi rappresenta uno spartiacco indelebile. Come è cambiato il mondo dei videogiochi da quel giorno in poi? Il mondo dei videogiochi cambiò radicalmente perché in quel periodo la PlayStation fu il dispositivo giusto nel tempo giusto. In quel momento c'era Sega che stava eh, uscendo con il, il Saturn e che quindi voleva cavalcare l'onda dei 32 bit, ma Sega aveva perso un po' la credibilità nei confronti eh, dei suoi utenti perché nel giro di meno di 24 mesi erano anche usciti il Mega CD e il 32X. Quindi eh, questa uscita del, del Saturn era un po' come dire, un po' quel punto interrogativo. Arriva Sony, eh, raccoglie le ceneri di questo affare saltato con Nintendo ed entra a gamba tesa nel mondo dei videogiochi con PlayStation, PlayStation che si presenta con delle demo da effetto wow, ricordiamoci la demo del tirannosauro, del dinosauro che si poteva muovere, che era qualcosa che faceva impazzire le persone, soprattutto perché era eh, inserita all'interno della, della console e eh, ricorda un po' eh, quello che Nintendo fece eh, col, col NES, e cioè eh, con Ridge Racer, esattamente come Nintendo fece con Super Mario Bros, io mi portavo un coin-op famoso a casa e ci giocavo esattamente come in sala giochi. E molte quindi furono le innovazioni introdotte, che migliorarono decisamente l'esperienza ludica. In particolare faccio riferimento all'impiego del CD-ROM, grafica 3D, design e joystick, giusto? Giusto, giusto corretto. Pensiamo eh, solo a come fino a quel momento era stato usato il CD-ROM. Fino a quel momento eh, il supporto più comune utilizzato era il floppy disk da 1Mega e 44, oppure delle cartucce che contenevano 8Mega, una quantità eh, risibile di, di spazio. Quindi passiamo da questa quantità a una cifra, ha la possibilità di usare 600 me, mega o 700 in relazione al formato di, eh, di, di CD-ROM che si voleva utilizzare. Il problema qual era? Che di fronte a questa eh, rivoluzione copernicana dello spazio, fino a quel momento il CD-ROM era stato ut utilizzato come un laser disc analogico, cioè un contenitore di filmati che eh, praticamente erano circondati da una meccanica di gioco molto ridotta. Quindi questo dire, vo cosa voleva dire? Voleva dire che erano i giochi di fatto non è che fossero proprio molto divertenti, ci sono dei capisaldi come Dragon Lair, ma perché sono quasi capisaldi della tecnologia, nell'84 un gioco a cartone animale, con quella grafica era impossibile da pensare. Sony invece che cosa fa? Decide di eh, tradurre il, le potenzialità eh, del Compact Disc in vero e proprio contenuto. Non si trattava di riempire di filmati il, un gioco, ma cercare di costruire un contenuto che riuscisse a dare vita vera al gioco. Allora sì, certo Sony va a utilizzare ad esempio le tracce audio eh, dei Compact Disc, eh, per dare un audio eh, incredibile, pensiamo a tutte le colonne sonore eh, usate per, la, eh, per giochi come Wipeout ma anche riempire il, i, i suoi prodotti di contenuto strettamente legato alle meccaniche di gioco allora vedremo i tre cd di Final Fantasy VII eh, che diventano un'esperienza narrativa che colpirà il cuore dei giocatori stessa cosa per il, la grafica 3d la grafica 3d fino a quel momento si sapeva che sarebbe stato il futuro, però non aveva ancora preso una declinazione particolare. Non era poi il cuore di ogni console. Pensiamo al Super Nintendo, che per riuscire a fare giochi in grafica 3D dovette aggiungere un chip all'interno di ognuna delle proprie cartucce. Quindi eh, raccontiamo le avventure di Star Fox, ma sempre utilizzando questo chip Super FX e così via. Invece, Sony fa del 3D il cuore cosa che ad esempio invece non aveva fatto Saturn perché Saturn ha un'ottima parte 2D ma è un po' più debole da questa parte probabilmente la comunità dei giocatori ha intercettato subito che per il 3D era il futuro e quindi Sony su questo investì molto e legò molte sue proprietà intellettuali molti suoi giochi famosi proprio al fatto che fossero sviluppati in 3D per quanto riguarda i controller anche eh, su, questo, su questa linea Sony riuscì a, dare un cammino, una vera, a tracciare una vera e propria strada dell'innovazione se provate a cercare su internet quanti modelli e quanti prototipi sono stati fatti prima di riuscire a raggiungere il primo joypad della, della Playstation vedete che ne sono stati fatti tantissimi e delle forme più differenti Qual era la differenza anche lì tra Saturn, tra Saturn e tra, tra Sony PlayStation? e che il joypad di Saturn era ancora un joypad vecchio basato su quello che poteva essere il pad a sei tasti di Sega Mega Drive. Quello di PlayStation cominciò a ragionare aggiungendo una serie di tasti, una doppia linea di tasti laterali e poi ci fu il salto col dual shock, quindi l'introduzione dei controller analogici che avrebbero dato un'altra possibilità di impostazione di meccaniche di gameplay che parte proprio dall'input. Questo discorso dei, dei comandi non è un discorso che è stato solo fatto da Sony ed è stato diciamo, vincente per la casa giapponese. Ma eh, dieci anni dopo eh, Nintendo fece la, la stessa cosa con Nintendo Wii, con il Wiimote, che chiamò Project Revolution ci fu un passo in più non solo aggiungere delle possibilità di input al, al joypad ma anche rendere il, il controller immediato al, nei confronti delle persone che ad esempio non erano tanto abituato a usare il controller Ecco questo, questa attenzione del controller però eh, fu certamente iniziata da Sony che cominciò questa rivoluzione e che è sugli occhi di tutti eh, riuscì a battere SEGA anche da questo punto di vista.